finalmente buonasera abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera con la diretta ma finalmente siamo riusciti a collegarci e volevo ringraziare Enrico Ballantini e Anna Tamborini torre per queste lezioni per la LUX, l'Università della Conoscenza. E questa sera, in una serata speciale, particolare, che è la serata di San Valentino, parleremo eh, di un argomento che sta a cuore a molte persone. Parleremo dell'amore ma eh, per amore io intendo eh, un amore universale che comprende tutto e quindi comprende anche l'amore umano ma eh, quello che invece in realtà è l'amore vero ha delle radici molto molto profonde e quindi stasera tratteremo questo argomento ma desidero anche interagire con voi e quindi affrontare insieme a voi a tutti coloro che sono presenti questa sera un dialogo, un dialogo che può essere utile a tutti. Quindi vedo che già qualcuno si sta collegando e, e quindi saranno sempre di più gli ascoltatori e spero appunto di interagire anche con voi. Quindi, detto questo e fatto questo cappello iniziale, che voi possiate sentirmi che arrivi diciamo l'audio perché in realtà eh, eh, purtroppo c'è sempre qualche problema con l'audio però mi dice sia enrico ballantini che che anna che l'audio è basso quindi io ho il volume al massimo e non so appunto come come fare quindi ditemi un po voi se adesso c'è eh, un audio migliore alzerò la voce finché posso certo non posso urlare però sicuramente posso alzare la voce oppure posso mettermi questo microfono proprio davanti in modo tale da farmi sentire quindi ditemi adesso se c'è qualcuno che se si alza un po' di più, se io alzo un po' di più la voce, se si sente. Allora, mi dite qualcosa? Si sente un po' di più? perfetto allora stefania mi dice che si sente bene oh, si è ringraziato il cielo e quindi possiamo anche iniziare questa nostra diretta allora eh, dunque non possiamo parlare di eh, amore se non facciamo una premessa e quindi eh, non parliamo di san valentino perché il titolo di questa sera e il titolo di questa diretta è proprio san valentino la metafisica dell'amore allora intanto cerchiamo di capire perché è san valentino martire il santo degli innamorati la leggenda ci racconta che questa festa che appunto viene collocata a metà febbraio si riallaccia agli antichi festeggiamenti dei greci e dei romani che appunto eh, si teneva il 15 febbraio in onore del dio pane e luperco. Questi festeggiamenti erano legati alla mh, purificazione dei campi e ai riti di fecondità, ma eh, divenuti poi se, successivamente troppo licenziosi furono proibiti in seguito eh, la chiesa cristianizzò quel rito pagano della fecondità anticipandolo al giorno 14 di febbraio quindi il giorno poi che è stato stabilito che san valentino appunto fosse la festa degli innamorati quindi che cosa eh, succede poi intorno al 450 eh, 50, mi sembra sì eh, dopo cristo a questo martire che veniva da Terni viene data la capacità di proteggere i fidanzati e gli innamorati preparandoli al matrimonio e a un'unione allietata dai figli e proprio da questa vicenda sorsero anche alcune leggende e ce ne sono alcune abbastanza interessanti e sono quelle che affermano che il santo martire fosse amante delle rose, dei fiori profumati che regalava alle coppie di fidanzati per augurare loro un'unione felice. E oggi in tutto il mondo appunto si festeggia San Valentino che è celebrato proprio il San, come il santo dell'amore. Però ci sono anche altri testi che appartengono al VI secolo d.C. e raccontano che San Valentino, che poi è era il vescovo di Terni dal 197 mi sembra dopo Cristo è divenuto famoso per la sua santità e per la santità della sua vita e per la carità infatti fu invitato a Roma da un oratore greco un certo cratone e, affinché gli guarisse il figlio che era infermo da anni quindi una volta guarito il giovane, eh, questo ragazzo si convertì al cristianesimo e insieme a tutta la famiglia e insieme anche ad altri greci che erano studiosi di lettere latine. Comunque, nonostante la sua vita di santità, Valentino fu martirizzato e giustiziato perché aveva celebrato il matrimonio tra una ragazza cristiana. E un legionario romano che invece era pagano. E quindi sembra che la cerimonia avvenne in fretta perché questa giovane era malata e i due sposi, insieme, mh, proprio mentre San Valentino li benediceva, eh, morirono praticamente. Quindi una vicenda davvero molto triste. E, però subito dopo San Valentino fu imprigionato e decapitato durante il sonno ed era proprio il 14 febbraio del 273 d.C. Il suo corpo fu trasportato a Terni, eh, che è una città dove ancora lui risiede e, e dove è nata anche una fondazione di San Valentino che cura proprio il culto di questo santo, no? Però ovviamente eh, non possiamo eh, parlare di amore se non parliamo e non ripercorriamo un po' la storia di Amore e Psiche. Infatti da questa favola che è stata scritta da Lucio Apuleio, che era uno scrittore algerino che risalente al II secolo avanti cristo da questa storia possiamo trarre un grande insegnamento infatti che cosa ci racconta questa favola diciamo così no questo mito diciamo e la favola si incentra proprio sulla storia di questa giovane che si chiamava psiche e la cui indescrivibile bellezza eh, non poteva essere paragonata a quell'afrodisiaca di Venere per esempio che riusciva ad attirare tutti gli uomini però la bellezza di Psiche era talmente eh, superiore che scatenò in Venere una terribile gel gelosia e quindi eh, Venere che era la madre di amore quindi di Cupido manda questo figlio a castigarla facendola innamorare dell'uomo più rozzo che poteva esistere in quel momento soltanto che cupido di fronte a tutta questa bellezza se ne innamora e non porta a termine il suo compito e impone a zefiro di condurla nella sua dimora nella sua casa che era poi un palazzo incantato dove psiche trascorre le sue ore in solitudine finché non cala la notte perché psiche e amore si incontravano durante la notte e psiche non poteva vedere il volto di questo suo amore, di questo amato perché questo era il patto e la prova che doveva superare cioè innamorarsi di un uomo di cui non vedeva il volto ma doveva innamorarsi di qualcosa di molto più profondo quindi ehm, su istigazione però delle sorelle di Psiche che erano invidiose di lei eh, Psiche appunto eh, spinta dalle sorelle decide di scoprire l'identità di questo suo amante e in una notte dopo essersi lasciata al suo amore afferra una lucerna e un rasoio e si avvicina al corpo eh, di questo suo uomo che era assorto nel sonno e con stupore riuscì attraverso la luce della lanterna a, a vedere il suo volto che gli appare così com'è e che non è quello di un mostro. Ben... e presa dall'amore bacia più volte l'amato facendo poi oscillare questa lanterna dalla quale cade una goccia di olio bollente che brucia la spalla di cupido e... però appunto cupido che si chiama amore eh, si sveglia e fugge via e per questo tradimento si arrabbia ecco perché lei in realtà gli aveva promesso di non scoprire il suo volto però vediamo pure chi era amore e si dice che dagli amori proprio di venere e di marte eh, nacquero armonia e cupido e e, Deimo e fobo cupido che era il dio dell'amore ha sempre collaborato con la madre tranne in un caso perché gelosa venere della bellezza di questa donna mortale di nome psiche eh, chiede al figlio di farla innamorare del più brutto degli umani e cupido inizialmente accetta l'incarico ma poi si innamora di psiche e, e che però poi dopo <ride> riesce a superare tutte le prove richieste da venere e alla fine viene ricompensata da giove che benedice l'unione con cupido Ora, mh, questo che è un mito, un mito molto interessante e che sicuramente molti liceali hanno studiato, e nasconde eh, un insegnamento, un grosso insegnamento, perché dal mito di questi due protagonisti cioè, eh, mh, si intravede un messaggio puro dell'amore che è contrario a quello concepito dalla nostra società, è un po' il manifesto del sentimento platonico, è un invito anche al coraggio per affrontare il volto di chi pensiamo di amare e che invece soltanto accettando l'oggetto del nostro amore così com'è riusciremo a purificare il nostro eros e rendendo questo amore vero e autentico quindi questa è una cosa fondamentale, importantissima, vedere oltre l'apparenza, cosa che in realtà oggi invece è abbastanza, abbastanza difficile da trovare, eh? ma dobbiamo ritornare a quel tipo di amore, perché? Perché è importante, perché soltanto l'amore ci può salvare e soltanto la bellezza di questo tipo di amore potrà Aiutarci ad uscire fuori da qualsiasi tipo di impasse, quindi, ma dopo la santità, quindi il racconto di San Valentino eh, e questa favola, questo mito, da una mia ricerca che è durata tanti anni, che si è tradotta poi in un testo che sarà pubblicato tra non molto, eh, da questa indagine ho scoperto che l'amore prima di essere un sentimento è un evento cosmico che spinge due particelle ad aggregarsi e unirsi quindi l'amore è matematica e sembra che l'essere umano lo desideri più di ogni altra cosa al mondo quindi questa assioma emerge proprio da questa mia ricerca socio giornalistica ehm, che ha svolto con una particolare attenzione e cura. E inizialmente eh, era una ricerca scientifica che avrebbe dovuto riportare soltanto dei dati elaborati, eh, riferiti alle incompatibili realtà esistenti tra i due sessi, e sottolineandone la ormai nota difficoltà di comunicazione e relazione ma ehm, man mano che approfondivo l'indagine eh, scoprivo che il fenomeno negli ultimi 50 anni ha assunto proporzioni tali da divenire espressione di una profonda crisi sociale e quindi questa era, è la causa primaria dell'impossibilità di vivere la vita con amore pertanto questo sintomo eh, non poteva essere osservato separatamente da un insieme significativo di aspetti interrelati come quelli economici per esempio quelli politici storici sociologici psicologici religiosi ma anche antropologici perché era strettamente legato ai cambiamenti di questa società liquida società avanzata inoltre durante il percorso di questa indagine eh, si sono aggiunti e modificati una serie di elementi da aggiungere a questo mosaico no che poi erano dei tasselli indispensabili per una traduzione eh, approfondita quindi analizzando la moltitudine di persone che trascorrono l'esistenza in totale solitudine e le distanze volute o indotte che si sono venute a creare, tenendo conto anche della forte crescita di separazioni e divorzi, la lettura di questi dati da me raccolti eh, diviene più complessa e globale e si estende un po a tutto il genere umano in ogni sua funzione sociale quindi è da tali presupposti che nascono una serie di interrogativi possibile che su questo nostro pianeta l'amore sia scomparso dissolto dagli acidi e dai veleni umani e trasformato in manifestazioni e condizione di un valore socioculturale consumistico. E in termini di quantità, quanto gli uomini e le donne donano in famiglia e nella società? Dov'è la generosità? Soprattutto quanto eh, lottano per amore, per ridestare la speranza? Quindi il dubbio è, gli uomini e le donne non hanno cercato bene e nel posto giusto l'amore oppure non hanno saputo amare? Questo è stato un interrogativo che io mi sono posta attraverso la traduzione di tutti questi dati. E ho cercato eh, in modo abbastanza approfondito trovando in qualche modo una risposta, ossia che purtroppo è vero in ogni caso e questi coefficienti contribuiscono a uccidere sia i sentimenti che la speranza di viverli, perché l'amore è generoso, non si cerca, <ride> ma si offre. E poi si incontra. Infatti c'è una poesia di Pablo Neruda che recita proprio così. Io andavo lungo il sentiero e tu venivi. Il mio amore cadde tra le tue braccia e il tuo amore tremò nelle mie. Da allora il mio cielo ebbe stelle e per raccoglierle la tua vita si fece piume. Si allora, queste sono parole di Pablo Neruda che in realtà ha avuto una vita abbastanza travagliata, nel senso che lui parlava d'amore, però in realtà poi, a parte la sua amante storica, ha ripudiato eh, una moglie e un figlio che aveva un handicap. Quindi, voglio dire, le parole devono essere coerenti con i sentimenti però è anche vero che molto spesso noi incontriamo l'amore e l'essere amato e non siamo capaci e in grado di comunicare perché perché questo molto probabilmente perché si sono sovrapposti alle parole d'amore dei cattivi pensieri e i pensieri d'amore sono stati soffocati da cattive parole incidendo spesso in modo irreversibile Quindi questo può sembrare un gioco di parole, però potrebbe anche non essere mancato l'amore iniziale né la capacità di amare e le cause vecchie e nuove potrebbero essere attribuibili a una pessima applicazione dei sentimenti. Infatti è proprio questo che una carenza di educazione sentimentale Può invalidare non soltanto i rapporti di coppia, ma qualsiasi rapporto interpersonale. In fondo però è anche vero che ogni essere umano ha dentro di sé un potenziale, quindi la possibilità e la capacità di amare, soltanto che confonde l'amore con l'illusione d'amare perché in fondo nessuno lo ha educato a farlo. Di solito i genitori si preoccupano del benessere generale dei propri figli e cercano di insegnare loro le buone maniere, ma trascurano e non trasmettono l'educazione sentimentale. Ed è per questo di sovente che accade L'ostacolo, e quindi l'ostacolo principale dell'amore e della sua ricerca è la fretta, oppure la paura, oppure anche quella paura di non essere convinti pienamente di meritarlo. Infatti, la paura non ci fa rischiare in amore, sfidiamo la vita tutti i giorni, anche in macchina o in qualsiasi luogo. Ma di fronte magari a un amore che potrebbe cambiare il corso della nostra esistenza, ci blocchiamo perché tra le pieghe oscure dell'anima c'è una vocina che sussurra: Puoi avere altre cose, ma non questo. E il cuore, che è depositario di gioie e di dolori, stanco di non essere ascoltato e zittito dai dialoghi mentali, dai nostri pensieri che ignorano oppure soffocano le ragioni del nostro cuore, questo cuore muore lentamente, pensa lentamente pensando di essere vivo. Però poi durante sempre questa fase d'indagine scopro che il cuore va allenato e l'amore va coltivato. Infatti quando noi facciamo ginnastica, no? e nessuno si aspetta di sentirsi in forma il giorno successivo e soltanto dopo esercizi lunghi e faticosi si inizia a intravedere qualche risultato. E con l'amore è la stessa cosa, anzi, è ancora più complesso perché l'amore va dissodato come un campo. Per amore si intende quell'alleanza, un'intesa, una conquista quotidiana che può essere la chiave di volta per essere felici e, e che è molto più vicina di quello che si pensi. Un po' mi viene in mente un po' gli occhiali della nonna che appunto la nonna cerca e invece ce li ha sul naso, no? Si sente anche molto spesso parlare di cuore e mente, come si fa a ricongiungere il cuore e la mente? Come possono essere in collegamento e, e quindi come possono essere in collegamento? Le questioni di cuore si risolvono con il cuore e i problemi della mente si risolvono con la mente, quindi l'orgoglio, l'egoismo, l'arroganza e la paura anche molto spesso appartengono alla mente. Mentre invece il sentimento puro, la generosità e l'amore disinteressato sono proprietà del cuore. Sfortunatamente è la mente che agisce con le sue motivazioni molto più del cuore e invade delle sfere che non le appartengono. Per esempio e da sempre possono aver influito fattori di vario genere e come condizionamenti familiari e sociali e spesso anche delle cattive relazioni di amicizia possono condurre in modi indiretti ad allontanarci dall'amore e diviene quindi indispensabile prendere le distanze da un mondo fatto di schemi e preconcetti che incatenano la vita ma soprattutto è necessario riconoscerli per poterli trasformare e armonizzare perché se guardiamo la realtà troppo da vicino eh, corriamo il rischio di diventare ciechi e paradossalmente ci allontaniamo da noi stessi ci perdiamo, ci perdiamo in un mare di pensieri che prendono il sopravvento su di noi e molto spesso nella totale indifferenza per la vita e per la morte. E poi, infine, quando ci si allontana dal disegno supremo, che coinvolge quella rete di relazioni dell'intera umanità, eh, si aprono le porte alle degenerazioni umane che inducono e che ci inducono a credere che si possa vivere in un mondo senza Dio. Perché il mondo non si deve soltanto conoscere, si deve sentire. Quello che noi dobbiamo imparare è sentire. Perché il destino eh, si forma attraverso le scelte che facciamo noi possiamo scegliere e controllare i pensieri quando riconosciamo come agisce il male. Il male non riesce a leggere nei cuori, i cuori appartengono a Dio e se l'uomo è scaltro non darà alcuna informazione al male. E come si può fare distogliendo volutamente la mente da un problema in quel caso eh, lo metterà fuori strada e il male non trovando appigli si allontanerà ma mai del tutto il male è sempre in agguato e se trova la, mini la minima fessura con più ferocia tenterà di entrare. Infatti è proprio così, perché lo possiamo verificare adesso, che i malvagi fanno leva e agiscono sulle debolezze, perché non amano il sentimento e sporcano tutto ciò che vedono di bello per il semplice gusto di dividere e distruggere. hanno un animo nero, un animo nero che gli dice c'è una tale bellezza nel mondo che non riesco a tollerarla, il male non riesce a tollerare la bellezza. Specialmente nei nascenti rapporti, no? eh, nei nascenti rapporti di amicizia, sentimentali, eccetera, sarebbe saggio usare la massima prudenza per evitare che i nostri punti deboli possano diventare la forza di curiosi oppure di falsi amici eh, perché non dobbiamo mai esporre fragili cose a sistemi rozzi per la preziosità noi possiamo verificare che la gente è morbosamente curiosa nel voler conoscere la vita altrui ma è negligente a rettificare la propria. Mentre invece attraverso il cuore si può vedere il grande, guardando il tutto che è indivisibile, che è un'esperienza spirituale e non intellettuale e che comprende una sola realtà nella quale non esistono cielo, terra e mare distaccati soltanto gli esseri umani fanno distinzioni sulle molteplici forme di vita sia quelle visibili che quelle invisibili della natura per puro pragmatismo mentre invece ecco per esempio nel mondo animale il tutto è uno e questo perché accade per noi perché eh, L'amore è un sogno che va costruito e dobbiamo fare i conti con la nostra dualità. Costruire il sogno comporta delle lotte molto dure, perché la lotta con la dualità del nostro essere è quella più temibile, perché i nemici interni, i dubbi, le paure, quelle causate anche da una scarsa autostima, si materializzano. Sono delle, diventano delle forze esterne che utilizzano le fragilità interiori e distruggono la fiducia in noi stessi quindi sono delle voci che ci invalidano che ci vietano di concretizzare obiettivi e mete e si manifestano attraverso pensieri attraverso i nostri pensieri oppure delle persone che colpiscono ci colpiscono e ci convincono che non, uh, di non valere, però sono soltanto uno specchio delle nostre incertezze, delle nostre debolezze, eh, che però avversano e storpiano il nostro destino e ci rendono infelici e ci inducono a vivere una realtà che non desideriamo. A meno che però... Non decidiamo profondamente di voler conoscere la verità e trovando la giusta condizione per ricongiungerci con la nostra anima, sciogliendo però ogni attaccamento e diventando inattaccabili. Perché l'amore non può essere fermato, l'amore è come una calamita che attira altro amore e non è necessariamente rivolto verso un uomo o una donna l'amore è una passione per la vita che è avvertita così come diceva giordano bruno l'unica forza che tiene insieme infiniti mondi è una consapevolezza l'amore è una consapevolezza che ci rende responsabili e partecipi e che agevola la coscienza a espandersi e che ci fa sperimentare il bene. L'equazione perfetta, è quella trama, è la ricongiunzione de, di tutte le nostre parti, è la comunione con la natura e la connessione con il creatore. L'amore ci fa comprendere questo tipo di amore universale, ci fa comprendere il senso di questo nostro viaggio umano. E attraverso il quale possiamo riscoprire la nostra appartenenza. È una saggezza che non viene assaporata con gli occhi, ma con gli, eh, con gli atomi: è matematica, perché l'amore è matematica. Poi naturalmente ogni tanto mi fermo perché voglio capire se tutto sta andando bene se mi sentite e se poi volete fare delle domande anche perché questa interazione sarà molto importante questa sera no ci arricchiremo sicuramente da tutto questo C'è qualcuno che vuole fare delle domande? Quindi, dicevo che l'amore è matematica. Prendiamo per esempio la meccanica quantistica, no? E la struttura di base della teoria dei quanti è uno dei settori più complessi della scienza perché focalizza la sua attenzione proprio sulle leggi della natura che sono applicabili sia al piccolo che ai macrosistemi e costituiscono le fondamenta della materia. Quindi questa definizione quanto? quantum eh, si riferisce a un uh, microscopico pacchetto di energia osservabile quindi composto da particelle costituite da molecole da atomi da neutroni da protoni e anche da quark fotoni insomma da tutta una serie di elementi e quindi le unità che costituiscono la luce in pratica quindi in questo universo dei quanti le particelle sono delle onde e le onde eh, sono delle particelle. E alcuni esperimenti rivelano che la natura ondulatoria della luce perché vi parlo di questo? Perché poi arriveremo al fatto che l'amore è matematica. Eh, quindi la natura ondulatoria della luce è. Eh, ci fa comprendere che un raggio luminoso prima di essere osservato è sia un'onda che un flusso di particelle contemporaneamente tutte le leggi e la scienza eh, che ha scoperto le leggi fondamentali della natura eh, sappiamo che l'uomo di scienza e quindi l'uomo di vera scienza ha raggiunto grandi traguardi, ma soltanto dopo numerosi tentativi confusi e forvianti, eh, dei quali la storia del pensiero di ogni epoca è tratteggiata. Quindi sappiamo che le leggi fondamentali possono apparire semplici, ma nei fatti eh, le realtà divengono sempre più complesse. Questo per dire che l'amore può sembrare qualcosa di semplice, però in realtà diviene <ride> sempre più complesso. Ecco. Noi ci accorgiamo dell'amore quando sentiamo un certo calore e pensiamo che non ci sia l'amore quando se sentiamo una certa aridità, per esempio eh, Wittgenstein nel suo trattato sosteneva che la scomposizione sottrae il senso al postulato, ma non voglio parlare difficile, voglio essere semplice, ossia che non si può scomporre un concetto senza valutare una serie di significati interrelati, e, per esempio noi non possiamo eh, analizzare il concetto di silenzio se il silenzio non fosse intervallato da suoni quindi questo per dire che eh, dove c'è dio c'è l'amore dove c'è dio c'è amore e dove c'è il male c'è un'assenza di quest'amore e di questo dio esistono infatti teorie matematiche che sono state elaborate dalle menti più brillanti del Novecento e eh, che eh, tentano di sintetizzare eh, attraverso i numeri l'ordine dell'universo per arrivare poi a eh, una matrice universale. Una matrice universale che ultimamente è stata eh, decodificata anche, e ne è stato fatto un, una disquisizione scientifica ed un tema, uno dei più interessanti e misteriosi della scienza, che appunto è stato definito questo preambolo proprio per arrivare a questo entanglement quantistico, no? che è un fenomeno che spiega che due particelle separate distanti tra loro anche migliaia di chilometri possono risultare collegate questo è il filo d'amore che ci collegano e qualunque cosa possa accadere a una di queste particelle può produrre dei cambiamenti istantanei in un'altra ed è probabile che anche le particelle correlate possano mutare perché se cambia un anello di un sistema, cambia tutto il sistema. Quindi da questo complesso concetto la rete di relazioni che scaturisce da due particelle, interagisce con questa matrice d'amore che permea l'universo e, e resta in connessione proprio grazie a questo campo energetico che coinvolge l'intera umanità. Ecco perché l'amore è matematica, quindi questa disquisizione diciamo... E scientifica serviva proprio per ricondurre al discorso iniziale personalmente io aggiungerei che il messaggio universale cristico riesce a coniugare eh, cielo e terra e infatti molti pensatori hanno promosso e promuovono principi e idee ma la sola promulgazione di una nuova ideologia sociale o una mera forza di volontà non basta per trasformare la società e creare un sistema di vita equilibrato se non viene associato a una profonda comprensione delle realtà spirituali dell'umanità, dell una realtà che è l'essenza del nostro essere e di cui anche la scienza ormai ne ha compreso l'importanza quindi eh, max planck per esempio affermava che la scienza non potrà mai risolvere il mistero ultimo della natura e dell'amore perché noi stessi facciamo parte del mistero eh, quello che cerchiamo di risolvere eh, è proprio questo eh, l'universo sociale che coinvolge tutta l'umanità, che coinvolge eh, noi, che coinvolge questa rete invisibile che ci collega tutti e che in questo momento è estremamente importante eh, riscoprire questa rete di relazione che... È ci collega a tutti quanti anche in questa serata per esempio no? allora non vorrei tediarvi perché vorrei invece che voi mi faceste qualche domanda io adesso posso anche leggere qualcosa e dice l'amore è matematica in quanto si lega alla legge dei quanti e sì infatti è proprio così l'amore la, la, la, è matematica perché si lega alla alla scienza quantistica. Allora, fatemi delle domande, così almeno io eh, mi riposo perché ho parlato ininterrottamente e vorrei invece dialogare eh, con voi. Sì, io voglio parlare del vero amore, infatti questo che mi dice ehm raffaella eh, dice grazie marra mara ci parli del vero amore certo il vero amore non è il fatto di comunicare tra uomo e donna parole sdolcinate ecco non è soltanto sentimentalismo l'amore vero è qualcosa di molto più grande e eh, di cui anche l'amore umano tra uomo e donna e fa parte, ma l'amore è fatto di tante piccole cose, è fatto di piccoli gesti quotidiani, è fatto di parole, di pensieri per l'essere amato, per tutti coloro che incontriamo ogni giorno. Le religioni orientali ci indicano e ci insegnano, per esempio, che ogni persona che ci troviamo di fronte è una divinità. E che dobbiamo e namastè significa proprio questo saluto la divinità che è in te e l'insegnamento di cristo l'insegnamento del maestro dei maestri dal quale hanno attinto poi tutti gli altri profeti ci dice proprio questo ama il prossimo tuo come te stesso non fare agli altri quello che tu non vuoi che sia fatto a te ma come facciamo noi ad amare noi stessi, ad amare gli altri voglio dire, se non riusciamo e non sappiamo amare noi stessi? Quindi come scoprire questo amore per noi stessi? Attraverso l'ascolto della nostra anima profonda. Quindi, dice Raffaella, se fossimo tutti collegati con la nostra essenza divina, potremmo vivere in armonia ed equilibrio. Ma è sufficiente? Io penso proprio di sì, Raffaella. Io penso che se fossimo tutti collegati con la nostra essenza divina, potremmo vivere in armonia ed equilibrio. Ed è quello... Per cui noi facciamo questo viaggio umano che ci ricondurrà poi al punto di partenza. Quindi noi facciamo questo giro circolare che ci riconduce poi da dove siamo partiti. Quindi <ride> dobbiamo eh, ricordarci di chi siamo. Dobbiamo ricordarci che la nostra essenza è divina e dobbiamo ricordare che non è soltanto la nostra essenza divina ma anche quella degli esseri umani che ci do, troviamo di fronte e Daniela invece mi dice eh, l'amore è energia ma come si traduce in sentimenti parlando a livello scientifico allora i linguaggi sono diversi ma il senso lo stesso quindi il sentimento deriva da sentire se quindi quando noi sentiamo quando noi stiamo in silenzio e ascoltiamo inizialmente questo silenzio, silenzio sembra che faccia rumore perché perché noi ascoltiamo il silenzio con le nostre con il nostro udito umano Invece il silenzio che dobbiamo ascoltare è un silenzio interiore, ed è questo che ci arricchisce, ed è questo quello che ci fa scoprire l'amore. Cioè Il regno di Dio è vicino, in realtà è vicino perché è dentro di noi, ma è vicino nel momento in cui noi lo scopriamo, e per scoprirlo noi dobbiamo fare silenzio. E questo silenzio è un silenzio della mente principalmente perché la mente pensa continuamente però come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti possiamo allenare la nostra mente quindi fare uno screening dei nostri pensieri e scegliere quelli che ci fanno stare bene quelli che sono pensieri d'amore e di amore nei nostri confronti e poi nei confronti degli altri. E mi dice Mariella, il vero amore gioisce nel donarsi all'altro incondizionatamente, nell'arricchimento morale e spirituale dell'altro, dopo aver trovato il nostro equilibrio personale, il nostro io, l'amore per noi stessi, infatti è proprio così. Il vero amore gioisce nel donarsi all'altro, no? Nel senso è come quando si fa un regalo, è, è più bello fare un regalo piuttosto che eh, riceverlo, perché comunque eh, il piacere dell'altro, dell'altra, dell'altra persona, dell'altro essere umano, eh, arricchisce noi stessi e quindi è vero però è chiaro che se voi siete qui questa sera siete persone che già hanno compreso che cos'è l'amore, che, eh, che l'amore è un evento cosmico che spinge due particelle ad aggregarsi e a unirsi, ecco perché noi eh, ci uniamo con persone che hanno eh, la nostra stessa frequenza, proprio perché è l'amore stesso che ci spinge e ci fa intravedere nell'altro noi stessi. Voi conoscete naturalmente gli specchi e segni, no? Sapete perfettamente che qualsiasi cosa eh, accada in realtà è riflesso di quello che avviene dentro di noi. E quello che avviene dentro di noi è molto spesso prodotto da eh, non soltanto le esperienze quotidiane ma anche dai nostri pensieri quindi cosa pensiamo come pensiamo meno male no dico meno male si sente bene perché il mio cruccio ogni volta che faccio queste eh, lezioni è quello che le persone non riescano a sentire ad afferrare bene le parole ecco il fruscio di sottofondo purtroppo non lo posso togliere perché è un fruscio che fa lo stesso computer che in realtà è un computer fisso e, e non lo posso togliere però l'importante è che voi possiate ascoltare la nostra mente la, la, la, la, possiate ascoltare la mia voce stavo dicendo la nostra mente perché in realtà la nostra mente deve essere allenata proprio come quando andiamo appunto in palestra e cerchiamo di fare i muscoli, gli stessi muscoli che dobbiamo fare nella nostra mente perché è fondamentale eh, allenarsi allenarsi tutti i giorni quindi questo viaggio umano ci condurrà sicuramente verso l'amore l'amore giusto in tutti i sensi quindi chiunque cerchi l'amore eh, non lo deve cercare perché lo incontra attraverso la sua esperienza umana perché lo incontra perché è un essere d'amore perché è l'amore stesso che attira altro amore come come poteva altrimenti Cristo attirare così tanta gente, attirare tanta gente che aveva bisogno dell'amore, ma che nascondeva dentro se stesso l'amore e che faceva uno sforzo di volontà per amare. Perché noi mh, spesso facciamo anche un, uno sforzo di volontà per amare, per aprirci, no? Perché mo, eh, molto spesso... Potrebbe essere più comodo chiudersi in un proprio guscio e vivere eh, un po' un, una sorta di eremitaggio, no? così, per non doverci poi confrontare con nessuno. In realtà eh, è molto importante invece avere un confronto costante con le persone perché gli altri sono noi stessi. È perché gli altri ci aiutano anche a migliorarci, a migliorare degli aspetti della nostra vita e quindi a migliorare anche il senso di quell'essenza innata che c'è dentro di noi, che se soltanto noi riuscissimo a vederla quotidianamente, questa nostra essenza, ci, rende ci renderemmo conto di quanto è bella, di quanto può essere bella. E, ma non di quella bellezza umana che appunto ci fa vedere soltanto l'aspetto esteriore di, di qualcuno o di qualcosa, no, è quella bellezza appunto che è riuscita ad intravedere psiche nonostante. Durante la notte lo, lei non conoscesse, non vedesse il volto dell'amore, dell quindi di Cupido, del suo amato. E quindi è quell'andare oltre quell'aspetto quell umano, quell'aspetto fisico che è il nostro, il nostro tempio che, che ci conduce, che ci conduce il nostro veicolo, il nostro vascello. no che dobbiamo comunque curare, ovviamente così come è importante però curare la nostra essenza, la nostra anima, perché curare il nostro corpo trascurando tutto il resto eh, ci conduce alla morte, ossia alla, alla morte dell'anima. E noi non vogliamo assolutamente che la nostra anima muoia, anzi stiamo tentando tutti i giorni di salvare la nostra anima, quindi se qualcuno vuole farmi delle domande io sono qui e abbiamo ancora qualche minuto che voglio dedicare a voi, che siete qui questa sera e, e sono felice di questo nostro incontro. Ecco, sì, è vero. Il vero amore gioisce nel donarsi all'altro, infatti sì, Mariella Zara. E eh, Mariella ci dice ancora, spesso l'amore è legato al silenzio. Il silenzio ha la capacità di smuovere le coscienze, di aprire gli occhi e di suscitare emozioni fortissime. È vero. È vero. Il silenzio il silenzio è fondamentale il silenzio è, è qualcosa di grandioso perché è una forma, è, è una forma di ehm, è una forma di amore diversa è un incontro un incontro però non con il mondo esterno ma con il mondo interno è un incontro con, eh, con il tutto, ci riconduce al tutto e sì, suscita emozioni fortissime. Ed è la cosa più difficile fare silenzio, perché fare silenzio è una forma di contemplazione, ecco, una forma di contemplazione che ci aiuta a vivere poi nel rumore. Allora Mariella dice cosa sono le fiamme gemelle, in che cosa si distinguono dalle anime gemelle. Allora, eh, secondo me sulle anime gemelle, sulle fiamme gemelle c'è cioè tanta, eh, come dire, tanta letteratura. Perché per fiamme gemelle, la fiamma gemella è riconoscere la stessa fiamma nell'altro o nell'altra. Ecco, ma non è necessariamente un riconoscersi anche con le anime gemelle, no? E non è un riconoscersi tra un uomo e una donna necessariamente. La stessa fiamma noi la possiamo vedere e trovare in tante persone nella ricongiunzione delle nostre parti quindi sulle anime gemelle invece si può dire che finché la nostra anima è disgiunta dalla nostra mente dal nostro cuore non possiamo incontrare sono quelle le anime gemelle quando lo spirito l'anima e il corpo si uniscono cioè non è necessariamente l'anima gemella l'uomo o la donna della della vita ecco de, di questo di questo viaggio umano no l'anima gemella intanto è con noi stessi quando si ricongiunge la nostra anima e il nostro io quindi quando noi siamo coerenti con quello che pensiamo con l'azione con la nostra anima quindi c'è un gemellaggio da tutte queste parti no oh. ma le anime gemelle in realtà basta cercare di capire che cosa sono i gemelli sono esseri gemelli fisicamente ma diversi interiormente no quindi, l'anima gemella dovrebbe essere l'anima gemella ad un'altra anima. Ma se un'anima è gemella all'altra anima, e quindi uguale, uguali nell'anima, no? Sono due parti della stessa anima. Quindi, se sono due parti della stessa anima e sono divise in due... Potrebbero essere due persone distinte, però l'anima gemella in realtà dovrebbe essere diversa da noi. Dovrebbe essere sulla nostra frequenza, ma dovrebbe essere diversa perché soltanto così si può completare un puzzle, no? Attraverso la diversità. Nella similitudine, nella stessa frequenza però, eh, non so se mi sono spiegata, ecco, è un, po una, è un po' complessa la spiegazione però penso che sia così e non tanto quanto appunto la letteratura o in internet o, o tante altre cose appunto vengono trasmesse o scritte sulle fiamme gemelle o sulle anime gemelle, ecco allora raffaella mi chiede invece gli eremiti poiché non hanno contatto con le persone come possono contribuire alla diffusione dell'amore allora l'eremita generalmente un eremita, ci, ci sono eremiti di vario genere eh, ci sono gli eremiti che eh, vanno in eremitaggio e pregano e sono delle anime che preposte preposte a all'aumento diciamo così Dell'amore cosmico attraverso il loro contributo di preghiere, per esempio di ascetismo, poi invece ci sono quegli eremiti che si rifugiano in, in montagna. Io ne ho conosciuti un paio che erano dei personaggi un po' strampalati sotto certi aspetti, ma che vivono a contatto, strampalati, diciamo a un certo punto nel senso che per eh, se vogliamo guardare con mente aperta sono delle scelte no delle scelte di vita chi è un eremita ha fatto una scelta e contribuisce a, a, con con la sua vita con la sua vita a contatto con la natura e con certi aspetti della terra Contribuisce perché è una goccia in questo oceano, così come siamo noi delle gocce in questo grande oceano, quindi nell'oceano d'amore e, e questo oceanico bisogno anche di amore che hanno gli esseri umani, gli eremiti lo ritrovano nel loro eremitaggio e comunque contribuiscono perché fanno parte anche del genere umano. E della loro scelta noi stessi come dice cristo eh, siamo nel mondo ma non siamo del mondo quindi noi ci troviamo nel mondo per nostra scelta e per nostra scelta <ride> non siamo del mondo quindi non ci facciamo coinvolgere dalla dalle cose mondane, no? Allora, se non ci sono altre domande se non ci sono altre domande abbiamo passato un'ora insieme e mi ha fatto molto piacere e e quindi sì allora eh, mi, mi dice mariella è corretto amare seguendo le proprie emozioni perché si ama perdonare anche se non si è ricambiati allora eh... allora seguire le proprie emozioni le emozioni noi dobbiamo seguire il sentimento perché le emozioni ci possono portare anche verso un burrone e quindi andare, buttarci da un burrone no questo non lo vogliamo fare e le emozioni sono la parte più superficiale diciamo del nostro essere mentre invece il sentimento è qualcosa che eh, è molto più profondo è vero che si ama perdonare e, e anche se non si è ricambiati tu mi fai questa domanda quindi noi dobbiamo amare a prescindere se non siamo ricambiati eh, cioè non, eh, non, non dobbiamo però eh, soffrire diciamo perché non siamo ricambiati ecco cioè noi dobbiamo amare al di là di tutto se non siamo ricambiati pazienza peggio per loro però è eh? peggio per chi non ricambia l'amore però io non so a che cosa ti riferisci tu e se ti riferisci all'amore nei confronti di un uomo che non ti ricambia e quindi se tu mi fai una domanda di questo genere io ti posso rispondere in modo più pertinente ecco Quindi, se eh, non sei ricambiata, nonostante tu ami, non ha, non ha importanza. Cioè, amare è sempre corretto, ma l'amore non è diventare lo zerbino di qualcuno, eh, di qualcuno che non ci ama, no? Amare significa, appunto come scrive, scrivi tu Mariella, si ama perdonare. Quindi perdonare significa che devi perdonare anche chi non ti ama. Nel senso che non te la devi prendere se tu ami e non sei ricambiata. Quindi tu devi amare, perché se sei un essere d'amore sei preposta ad amare quindi chiunque non ti ricambi tu ami al di là di tutto però questo non significa che tu diventerai di quell'essere di quella persona amico amica chiunque sia lo Zebino allora mi dice anna se una delle due fiamme gemelle muore è probabile che diventi la guida di colei che resta nella dimensione terrena grazie questo non lo so sinceramente non te lo so dire non te lo so dire se una delle due fiamme gemelle muore eh, se diventa la guida di colei che resta nella dimensione terrena, questo non lo so però quello che ti posso dire è che eh, le persone che si sono gli, gli uomini e le donne che si sono molto amati ma de, di quell'amore di cui abbiamo parlato finora che non è soltanto l'amore fisico ma è anche l'amore spirituale l'amore senza possesso, è l'amore che, che ti rende migliore ecco e sicuramente non si dividono mai, non si dividono mai perché ho esperienze di persone che mi hanno raccontato e anche in, amiche presenti eh, che eh, appunto nonostante il loro compagno sia andato dall'altra parte del velo eh, comunque è sempre, è sempre lì presente quindi non te lo so dire se due fiamme se una delle due muore è probabile che diventa la guida di colei che resta nella dimensione terrena ma ti posso dire che se c'è un amore vero profondo che lega due anime queste due anime continueranno a stare insieme di questo ne sono certa ci sono degli insegnamenti di paramanza yogananda che appunto eh, racconta che un giorno incontrò eh, un uomo e quest'uomo eh, gli chiese di, eh, di avere un'iniziazione spirituale insieme alla moglie. Però soltanto dopo, successivamente, disse a Yogananda eh, che la moglie era morta ossia era passata dall'altra parte del, del velo e comunque eh, yogananda aveva fatto una promessa e ricongiunse questo uomo che era ancora nel mondo materiale e, e ricongiunse questa donna per iniziare l'insieme e per un giorno stettero insieme nuovamente e quindi riuscirono ad iniziare questa vita spirituale contestualmente nonostante la moglie fosse dall'altra parte, de parte del velo e, e il marito invece fosse ancora sul piano materiale. E questa è una cosa molto bella. Quindi a questo punto io eh, penso di aver eh, raccontato tutto. e vi ringrazio profondamente di essere stati qui con me e ci vediamo alla prossima lezione e vi faremo sapere eh, sicuramente quale sarà il tema della prossima lezione per eh, questa sera vi saluto e ringrazio tutti ringrazio Anna, ringrazio Enrico e tutte le persone presenti un abbraccio e un bacio e tanto amore per tutti. Buona serata.